La picciuta ratta che lo gliese marie. Vos anch'io ne la conta della rateta che scombrava l'escalata? Tot l'ubicello le gli ha marie la picciuta ratta, tan la trovo in cachietta. Lui la gli è perdu la tia pelozzà. Mi cansi a che lui lo gli è rinchiese la piquet, la è regretto son choix e la è desidod de lo locano. Ah, la picciuda ratta l'uro tant a capegne poi galan, perché soletta soleta le semble bien lo. Ah, se ze sacio danché, sarà più facile a capegne poi, la supirò la ratta. L'en ri mu man le, ch'un le passò devan sa maison. Bonzor, perrotiè! Arra! Arra! Bonzor, picciuda ratta! Tu v'apprend a danché? Sare io giusto adere io, io che non la men fuori danci e mando che a tuire un velazo catalan un dance la sardana. Oh, merci! Zelei vu, canke. canchè! La picciuta ratta, le tarei a tuire io che l'ha incontrò son ami, l'ono catalan. Buon l'ono. Iha! Iha! Bonzo, picciù ratta! Tu vu apprendi a dancer la sardana? Oh, ouais! Adon, fa come me: un piano de vin, un piano de Malheur, violetta Musa! Z'l'amo bien dancer la sardana. Mi pe dancer la sardana? te dei ai de boutine assopresse. L'amico de me, l'urs de Saint-Laurent de Sardin, potegea a ha capito. Merci l'ono, canche, canche. La picciuda ratta, le vire io l'urs a Saint-Laurent de Sardin. Z'la merio ai de boutine pedanché la Sardin, la de lei. Egli ha tutta la colonna, la grommelò l'ours. La pichu rata le sai chie una peona. Ha la ruggia, ha la rengia d'un couleur, de la brodeille, de bottine per le piè pichu, ha la bottine per le piè gros. Ha ah, che zi de zente bottine, come puoi zo a capegne poi? L'en ri manle, che son passegli le fei. Bonzò le fei. Beh, beh. Bonzò, picciù da ratta. Pa ca poi, te dei te bette de Bonflou. Pe capita no le a Mosè, vengono come no alla tor di Bonflou. Canti l'ours, Canti! La picciù da e le fei s'en vont a Mosè. Io se trovo la tor di Bonflow? la domandò la picciuda ratta. un novelazo? Todrette e in suita goz, la repondui lei le fei. Quando la picciuda ratta le tarei alla tor di Bonflow, le sacchette ne I Bonflow me ple. Ah, de si parfumei, come un prizo a capimone poi. Va sui canigò!» canigo le foa de saint joan fo en balla fiha sui le ta caper poi canti L'olondiz londitz men pe canigo la picciudarata lan control loi bonzo lo loi uu uh, uu uh. bonzo ratta. oh che zen reno a vitezza può arrivare a per promettere Tu homme me marire. Uuuuh, l'oloi per fare marca a dove. <totipos> Mì chiede quegliombo schiede saint la picciuda rata e l'oloi l'enviglion l'appuon prei di n'eppa. Picciuta l'appuon, di chi è te ti arrivo? La domandò l'oloi. Zessi perdu, la ripondi l'appuon. La picciudarata e l'oloi, l'emballa capo e lape, e aprì, l'emballa. Merci de maï Di che pui zofe fe empai non Not zer zen kuchem la de l'oloi. Zo vos mario me, la répondi lo lape. A len a kolyur, en de pichoi. Le, Vopo rifunci fe un promèo d'embarca. Oh, veo le romantecco, se la picciù da ratta. E le paie, che le tris ami se sont un sur su l'otsemun de colliure. Comenius Reggio 2011-2013, porté par. La région autonome de la vallée d'Ost, Italie, et la mairie du Bigan, France. Projet des contes dans nos langues, du bilinguisme au plurilinguisme.